Uomini e Donne News, Luca riceve al GF un nuovo messaggio su Soleil. Uomini e Donne News, un messaggio per Luca su Soleil. Nuovo messaggio per Luca Onestini di Uomini e Donne al Grande Fratello Vip su Soleil Sorghè. Quanto è venuto fuori nella quinta puntata del reality sulla coppia ha sconvolto un po' gli animi dei telespettatori e dei concorrenti. L'ex L'extronista continua a mostrarsi sconcertato e sicuro di voler chiudere la storia con Soleil. Quest'ultima avrebbe fatto delle affermazioni sulla famiglia di Luca, che quest'ultimo non avrebbe per nulla apprezzato. E' proprio questo è il motivo per cui l'Onestini ha scelto di restare nella casa anziché raggiungere la sorghe per chiarire. A quanto pare per Luca il problema non sarebbe nato con Marco Cartasegna, ma con le parole utilizzate da Soleil a pomeriggio 5. Tutti i concorrenti hanno pensato bene di consolare Luca in questo momento così difficile. Pare che l'Onestini abbia, ormai, Fermamente deciso di dare ascolto alle parole del fratello Gianmarco e di non fidarsi di Soleil. E mentre sui social tutti sembrano avercela con l'ex corteggiatrice, ecco che arriva un messaggio per Luca. Luca Onestini riceve un messaggio da oltre le mura su Soleil Sorge. La verità è fuori. Questa è la frase che alcuni concorrenti hanno potuto sentire da oltre le mura della casa più spiata dItalia. Aida, Malgioglio, Flaherty e Giulia hanno cercato di ascoltare bene quanto detto al di fuori delle mura. Subito dopo hanno potuto rivelare quanto sentito al diretto interessato. Luca, in realtà, non ha avuto una reazione clamorosa di fronte alle parole urlate fuori dalla casa con un megafono, ma si è diretto subito in confessionale. Nel frattempo, gli altri concorrenti hanno continuato a parlare di quanto accaduto. Secondo Malgioggio la voce proveniente da oltre le mura era di una donna adulta e non di una ragazzina. Giulia. Invece, pensa che si tratti della stessa persona che qualche settimana fa aveva lanciato un altro messaggio a Luca su Soleil. Uomini e donne News, Giulia e Malgioglio contro Soleil Sorghe. Giulia Dell'Elisa poi ha ammesso che secondo lei Luca dovrebbe dare ascolto al fratello, poiché lui non gli avrebbe mai raccontato bugie. Anche Cristiano Malgioglio è dello stesso avviso e pensa che ormai Soleil abbia sbagliato di grosso con l'onestini. Nel frattempo, la sorghese drammatizza sui social dopo quanto accaduto nella quinta puntata.